I prodotti biobased rappresentano una grande opportunità di valorizzazione di flussi di scarto, soprattutto di biomasse che anche a livello industriale possono trovare enorme valorizzazione. E L'impatto sulla vita della società, della disponibilità di questi prodotti sostenibili è così rilevante e interessa tutti, tutti i settori e le filiere da eh, motivare un grande interesse scientifico e tecnologico su questa materia.